Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, nuovo video workout, oggi facciamo cardio 30 minuti, rapido, indolore, facile, let's go! Il workout di oggi è così composto, si tratta di 6 esercizi che faremo per 40 secondi on, 20 secondi off, quindi 6 minuti di mini circuito, che ripeteremo 5 volte, quindi 6 per 5 uguale 30, 30 minuti di allenamento. Prima di iniziare questo workout mi raccomando fate un pochino di riscaldamento perché si andrà subito belli potenti dentro gli esercizi quindi è bene essere ben caldi io ho appena finito di fare il riscaldamento quindi sono pronta ad iniziare vi faccio prima vedere gli esercizi visto che sono 6 e che dovremo ripeterli e poi iniziamo a bomba primo esercizio walking plank più jump squat quindi parto da in piedi parto da in piedi scendo in plank torno su, squat, salto. Plank, torno su, salto. Mi raccomando, quando arrivate qui tenete bene il core e non mollate giù, ok? Questo è il primo. Secondo esercizio, molto semplice, torniamo in piedi, jumping jacks. Quindi, da qui, mi raccomando, un movimento rapido, tenere bene l'addome, non è questo... <ride> Terzo esercizio, si torna giù, abbiamo 4 mountain climber più 2 plank jack, quindi mi metto in posizione di mountain climber, ne faccio 4, 1, 2, 3, 4, torno indietro, apro, chiudo, apro, chiudo, 1, 2, 3, 4, torno indietro, apro, chiudo, apro, chiudo, 1, 2, 3, 4, ok? Poi, Quarto esercizio, lo odio, front kick, sono già stanca, <ride> jumping, quindi dovete prendere un po' il ritmo, questo è un pochino difficile, eh? perché anch'io mi canto da qui praticamente. Ok? È divertente, quando poi si sì, capisce, perché... <ride> È un po' complicato. Poi, quinto esercizio. Side to side kick through. Ok? Quindi, ci vuole un po' di spazio. Mi metto giù. Da questa posizione. Passo un piede. E cambio. Ok? E poi... Sesto esercizio high knees con Barbie con rilascio mani, quindi lo faccio laterale, high knee, faccio 4: 1, 2, 3, 4, scendo in Barbie, mi tiro su, Superman, e torno su: 1, 2, 3, 4, scendo giù, Superman, e torno su. Ok, qui, 2 punti seri. Bene. Io ho uno spazio un pochino limitato, spero che riusciate a vedere un pochino tutti i movimenti. Ho già il fiatone, sarà fantastico! Iniziamo. Io uso un'app che è un timer, ma non ho un'app particolare, semplicemente timer su tra le app. Cercate timer e <ride> decidete voi i tempi, ma comunque questo workout lo facciamo insieme. Quindi, <ride> iniziamo. Pronte per 30 minuti. Io mi tolgo. bene, let's go, prendo il plank, torno su, fatto, torno su, mi raccomando quando arrivate qui, trovo la posizione e salgo. Thank <laughs> you. Scendete col sedere. Piuttosto fermatevi e ricominciate, fatelo più lento. Vai, 5, 3, 2, 1. Uh. Ora, ora che? Ah, front kick jump. Sì. mi raccomando questo è un pochino difficile all'inizio non perdetevi l'animo trovate il ritmo un po' più controllato mi raccomando piuttosto fatelo lento ma controllatelo qui passo sotto rimanendo con la schiena parallela al pavimento e giro passo sotto le gambe 5 3 2 uno 5, 4, 3, fate l'ultimo, 2, 1, primo giro finito, pausa, non è, si ricomincia da capo, walking plank con jump squat, in 3, 2, 1, go! Cinque, quattro, tre, due. Già jacks, gesta, essa. Tre, due. 4, jump, jump, 1, 2, 3, 4, apro, chiudo, apro, chiudo. 2, 1 uh. ora abbiamo il salterino Dai, 2, ah, 10. 20. dai dai che abbiamo quasi finito dai dieci sei, cinque Vai, vai, l'ultimo raga, 3, 2, 1, respiro, incominciamo subito con il terzo giro, ragazze ce la stiamo facendo, siamo quasi alla metà, facile no? Walking plank con squat, in 3, 2, 1, go! Ok, vi aiutate dandomi una spinta qua finale che vi butti indietro! Vai 10! Dai dai, ragazzi, siete grandi! 5: 3, 2, 1, jump in jacks! Acqua, please. Comodo. ho 10 secondi mi avevo dopo okay, capito allora 3, 2, 1 go vai vai che questo è un po' di recupero 8 5 4 3 2 1 acqua Quando, mentre mi alleno bevo pochissima anche se non mi sale tutto mountain climbers e plank ok in 3 Vi comunico che abbiamo ufficialmente superato la metà. In questo momento io penso, ok, ora della fine sarò doppiamente stanca. Solitamente non aiuta, però è vero. <ride> Jump! 3, 2, 1, ta, ta, ta! Dai che ora di adesso l'avete capito e questo vi starà piacendo. Yeah. side kick tre, in 5 4 3, 2, 1. Oddio, cosa abbiamo? Spera, mi sono persa. Ah, ok, sì. Scusate. Uno, due, tre, quattro. Solo 12 minuti, ragazzi. 12 minuti e il cane della settimana è andato. Ok, cos'era? Primo, ragazzi, ma abbiamo mandato in crisi questo corriere. Ok, giù, e indietro. ripetere gli stessi esercizi perché lo fai la prima volta e cerchi di capirlo lo fai la seconda pausa e ci sei quasi la terza la quarta la quinta you work uh, jumping jazz eh? mi raccomando cerchiamo di mettere questo qua così almeno lo vedo perché scala tutto jumping jazz in 3, dos uno ramatos Vai, dai. Mancano 10 9 sia metà vai dieci vai 10, non mollate, non mollate ora 3 2 1 dai ragazze ci siamo quasi manca veramente pochissimo più o meno metà ok con il ghiaccio da sinistra in 3 2 uno Sette, sei. Due, uno ragazzi ci siamo abbiamo raggiunto l'ultimo giro ci stiamo allenando da 24 quasi minuti ultimo giro ultimi sei esercizi ed è finita in due uno ora mi ricordo vai vai che è l'ultima volta che si fa oh via dai, 20 secondi sono passati, uh. vai, 10, 5, 3, 2, 1, addio esercizio! ci vediamo, forse, tra un po', ora, jumping jacks, In tre, due, uno, go. Vai, 20 secondi sono passati. dieci nove tre, cinque quattro due uno Back. ok mountain climbers and blackjack yeah ok in cinque quattro tre dos Bravatos, go! 1, 2, 3, 4, da! Fa! 1, 2! Dai dai! oh vai 30 secondi, dai dai! Siamo quasi a metà. È quasi finita. Finita! 20 secondi. Vai 10, 9, 7, 5, non mollate, non mollate. kick through quinto esercizio, abbiamo quasi finito in 3 2 1 oh, no, ci sto di 20 secondi è quasi finita 2, 3, 4, 20 minuti, 20 secondi. E eh, ragazze... Per ragazze, mancano 15 secondi. 10, 9, 8, 7, 6. Facciamo l'ultimo, l'ultimo per la gloria. bomba uh. ragazze se l'avete fatto tutto insieme a me e avete sudato con me fino all'ultima goccia siete delle grandi, siete delle grandissime e delle forze perché questo era veramente bello, tosto, intenso io adesso mi butto così in doccia, butto tutto a lavare, soprattutto i capelli, <ride> pazzesche e basta Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se ne volete altri, a quanto pare ho una location che si presta, figo, non lo sapevo, quindi super super, soprattutto per gli elementi cardio che tendo a non volerli fare in palestra e basta. Se il video vi è piaciuto fatemelo sapere, lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!